Buonasera signor Callori, allora siamo qui per poterla intervistare e conoscere un po' di lei, visto che lei da anni che pubblica eh, su Youtube e quant'altro, molti social abbiamo notato che la seguono, quindi vogliamo chiederle cortesemente se può raccontarci perché ha fatto e ha vissuto 7 anni a Tenerife. Eh, questi sette anni a Tenerife sono stati, una parola indescrivibile, bellissimi, però tutto nasce da mh, una delle mie figlie, eh, come tanti conoscono, io faccio il parrucchiere e mia figlia Giada è stata con me tanti anni, precisamente 12 anni. Eravamo una squadra fantastica con Estensore Group e tutta l'organizzazione degli eventi che facevamo in, in Italia. E a un certo punto, mia figlia un giorno mi si avvicina e mi racconta una storia. E la storia era: Papà, mi sono innamorata. Me ne e vado a vivere a Tenerife. E in quel caso là, lei signor Callori, cosa ha deciso? Allora, in quel momento c'è stato un panico eh, incredibile perché avevamo insieme, o con le mie idee, dei progetti di crescita abbastanza importanti. Proprio all'apice del successo, dove tutto girava. Eh, Vorticosamente per, eh, per quello che accadeva sulla fashion eh, mia figlia mi dice papà ti abbandono voglio fare nuove esperienze e vado a vivere a Tenerife dopo il primo eh, impatto c'è stata una riflessione di sei mesi del tipo? del tipo che eh, a distanza da, da, da quell'evento eh, sei mesi eh, mia figlia partì e andò a vivere a Tenerife eh, la prima figlia importante anche come genitore che che eh, si può mancare un, una grande donna e un grande professionista eh, che adesso ecco lei ha un grande negozio a tenerife dove va bene tutto quanto e, ma la cosa importante per un genitore se vuoi sì. è un genitore d'arte d'arte perché siamo una famiglia d'arte dove ci stiamo tramandando nel tempo questa creatività e per me personalmente pure se all'epoca c'avevo 50 anni più o meno eh, fu molto traumatico ma accettai eh, questa sua decisione incitandola a fare meglio eh, la seguì moltissimo tra telefono videoconferenze dove poi noi come famiglia decidemmo, eh, ci innamorammo delle sue storie di Tenerife e decidemmo di fare una bella vacanza eh, con mia moglie e l'altra figlia più piccola eh, abbiamo fatto questa uh, vacanza dove ci ha segnato perché eravamo pur all'apice del successo eravamo eh, stressati per cambiare vita e abbiamo meditato che ci poteva essere un'opportunità meravigliosa e questo nel momento del viaggio, dopo il viaggio abbiamo deciso di dare un tempo di sei mesi per cambiare vita in quei sei mesi abbiamo provveduto uh, a vendere l'azienda, a vendere la casa a vendere tutto quello che ci legava certo, forse questo per seguire un sogno e una figlia, no? sì, eh, ma c'era in me anche questo viaggiatore eh, in varie occasioni della mia vita ho toccato la Spagna tra amici che vivevano e ehm, esperienze di viaggi che l'idea di cambiare paese con una lingua nuova era molto accattivante era stimolante. stimolante molto stimolante eh, poi l'incoscienza al limite di, per chi cambia un paese eh, c'è l'entusiasmo iniziale ma c'è anche eh, da scoprire profondamente il paese dove tu vai con certo, tradizioni culture usati, diverse certo, certo. allora è come se ci dovessimo rimentalizzare e come la mia esperienza ci sono voluti almeno due anni di ri, ri, ri, ri, riandare indietro perché adattarsi alle culture locali nel, nel momento che c'è un'emozione di fare no, l'esperienza scusi signor Callori se la interrompo ma il fatto di è come una, una sorta di risprogrammazione del cervello ritornare indietro in alcune cose che magari noi da bambini a, abbiamo fatto e ci siamo anche dimenticati magari per seguire un successo in effetti lei ha deciso di non, forse di non avere questo successo perché l'aveva toccato e ha scritto un altro tipo di tipologia. Sì, qualche credenza sicuramente. Il Tokyo è un argomento interessante come aneddoto per intendere l'entusiasmo che uno ha nel cambiare vita o paese, mondo, vivere un'esperienza che sia piccola, grande, intensa fa sì che eh, a un certo punto ti accorgi che sei stanco anche di quell'esperienza che ognuno di noi nel suo pensiero e nelle sue immagini di come cambiare vita avvengono. E questa è un'esperienza che posso confermarla solo vivendola e adesso da quasi due anni e mezzo che sono qui in Italia, eh, mi accorgo di avere personalmente molta più grinta, perché qui in Italia eh, c'è da fare tanto, c'è da fare molto, con questa esperienza di Tenerife dove ho potuto eh, meditare e sviluppare tecniche che mi aiutano, al miglioramento personale, e in questo momento, a distanza di due anni e mezzo, anche che ha superato le mie aspettative, più difficile riintegrarsi in una nazione. Eh, ce lo eh, può spiegare qualcosa di questa. Guarda, io ho fatto nell'ultimo video che lo, lo scrivo: che eh, pur essendo vecchio. Vabbè, lei, cioè lei sempre. Che... Beh, siamo arrivati a 63 anni, signorina. 63 anni mi sembra un'età giusta per avere questo tipo di esperienza. Sì. Non sto più ah, a raccontare. Rimango no? sempre un sognatore. Proseguendo, eh, un sogno si può realizzare comunque. Allora, nel del successo con il gruppo Estensore Group eh, abbandonato tutto quanto, però c'è stata proprio un'alternativa al mio ritorno andando a trovare tutte le persone che conosco in questa beauty eh, ho incontrato tantissimi estensori dove per mio stupore ho trovato anche i diplomi che io consegnavo all'epoca e le persone a distanza quasi di vent'anni mi ringraziavano ancora che quella filosofia, che non è cambiata, è un po' migliorata eh, perché i tempi sono cambiati, però è sempre la stessa e eh, funziona. L'aggregazione a un gruppo, a un qualche cosa, ha fatto la differenza negli anni 90 e fa anche la differenza nel nuovo millennio. Eh, questo per eh. quanto riguarda la sua professione, riteniamo insomma, che ci abbia da raccontarci e ha sicuramente tanta eh, esperienza. Ma in questo caso noi vorremmo farle un'altra domanda, cioè più che altro ritornare sui suoi sette anni a Tenerife qual è stata la scelta di poter rientrare in Italia? la motivazione perché lei è ritornata in Italia altrimenti credo che lei sarebbe rimasto a Tenerife certo, certo, certo no, no, questo tocchiamo un argomento molto profondo eh, eh, ho vissuto 43 anni con la mia donna che si chiama Flora e è stata una grande collaboratrice, una grande moglie, e una grande mamma dove noi abbiamo deciso di fare insieme questa avventura di cambiare la nostra vita e, e abbiamo fatto con tante esperienze risultati. Il mondo funziona in una certa maniera, si nasce, si vive grandi esperienze e si muore. E Flora a un certo punto nel percorso dei sette anni eh, si ammalò di un tumore e lì all'inizio la consapevolezza di avere una malattia non era né da parte sua né da parte mia però eh, facendo tante esperienze tanti incubi tante in un paese straniero dove ti puoi ritrovare senza passaporto scaduto e non accedere più ai servizi mh, che ogni stato offre alle persone malate è stata veramente una lotta ho fatto anche vari video su questo argomento dell'ospedale dell'oncologia ci sono state eh, molte interviste anche con dei servizi eccellenti che in Italia non si possono proprio trovare e, e questa esperienza eh, ha fatto sì che alla morte di Flora il progetto l'avevamo fatto insieme e l'isola ha cambiato in me la visione dell'isola l'isola rimane sempre spettacolare, adesso a due anni e mezzo qualche volta mi comincia a mancare quando l'ho lasciata non tanto perché c'erano troppi ricordi che non andavano bene allora ho deciso di rientrare in Italia e riscoprire la mia famiglia che da 43 anni non frequentavo assiduamente ah che bella esperienza okay. domanda? fammi la domanda che spettacolo questa la registro le cose no ho registrato <ride> no, <registravo> tutto <ride> però allora per tirar fuori la nostra creatività ci possono essere delle tecniche fantastiche Le volte ci mettiamo con la penna per provare a scrivere qualche cosa però stiamo inchiodati allora che cosa si può utilizzare, guarda, la parola più stupida o più bellissima del mondo è l'amore. Ho una giornalista intervistante che è una bellissima donna con un carattere fortissimo, all'altezza di un re e avendo il mio interlocutore di fronte le cose che riesco a esprimere cambiano questo è un esercizio di PNL perché programmazione neurolinguistica se vogliamo migliorare possiamo trovare degli espedienti per migliorare in questo caso è registrare un qualche cosa per poi scriverlo per farlo rimanere per sempre a disposizione di tutti quelli che ne hanno bisogno Quindi lei, signor Tallori, ha deciso di voler scrivere un libro <ride> subito dopo Sì, questa è un'idea che è stata abbozzata negli anni passati eh, però il progetto già era importante alla morte di mia moglie ho conosciuto una, una ragazza che non posso dire il nome dove ho avuto questa grande storia d'amore perché dopo una malattia eh, stai un pochino a pezzi non fisicamente ma mentalmente una grande storia d'amore dove si parlava di parole e il libro già nacque eh, due anni e mezzo fa più o meno. Nel, nel repertorio ci sono delle foto del ah, libro. Okay. <ride> buonasera, signor Callori. Allora, questa buonasera, sera buonasera signora Mantella. <ride> allora, questa sera continueremo. Questo viaggio sempre di sette anni a Tenerife perché ancora non l'abbiamo completato, e siamo rimasti. Che bel ricordo del fatto che sua moglie si ammalò. Voglio prenderlo da qua perché è un suo percorso di vita, e quindi capiremo un po' più chi è lei. Sì, si ammalò e iniziò un'avventura della malattia in generale questo caso specifico, eh, mia moglie e io personalmente sono stato sempre un curioso e ho cercato sempre di informarmi eh, quando accadeva qualcosa nella vita eh, che non conosci, per esempio quando ero ragazzo per imparare in bicicletta mountain bike mi comprai un libro e eh. da lì lessi come bisognava eh, condurre la bicicletta o andare per funghi comprarsi un libro eh, e imparare la bussola come funziona il territorio eccetera allora tutte le volte che eh, mi accade da sempre un qualche cosa studio un quel qualche cosa che la colpisce ovviamente cioè. ma no sempre per trovare delle soluzioni per eh, migliorare un quel qualche cosa andare in bicicletta è una cosa averci una malattia in casa eh, è un'altra eh, e nasce la paura ma la paura nasce sempre quando non si conoscono le cose allora io mi dico, allora, se imparo un qualche cosa ah, di come funziona perché la malattia del tumore, qualsiasi che sia eh, è una bella bestia per, per tanti abbiamo adesso ultimamente un sacco di personaggi pubblici ma quante persone non sono pubbliche eh, e soffrono loro e, e tutte le persone che lo circondano da questo beh certo questa è una bella riflessione che molte persone dovranno anche fare perché non, non pensi o non credi a questa cosa ma non è che tutti arrivano anche perché molte persone secondo me questo è un mio pensiero, è un mio pensiero è hanno la paura e quindi non la sanno affrontare, no? E, e credo che forse lei ha qualcosina di speciale, forse nel suo repertorio di esperienza da poterci donare hanno a me sì, e a no, altre no. persone. Guarda, eh, tutti sanno che da molti anni frequento buddismo e da quello nasce proprio lo studio della nascita, del vivere della malattia e della morte e in quel momento, dopo tanti anni di pratica accade una malattia che ti apparteneva, nel senso che dovevi viverla e con tutta la filosofia che praticando a me personalmente la felicità e le infelicità si moltiplica per 10. Ce lo spieghi, signor Callori. Ecco, può moltiplicare per 10. Io adesso mh, seguo sempre quell'onda naturalmente, un po' mascherata, un po' da pagliaccio, un po' da saltimbanco, il famoso Canta Storie del Callori, <ride> È tutto legato poi al format musicando, musicando non è altro che un atteggiamento per sentirsi felici. E riallacciandomi alla morte, che è un qualcosa che non conosciamo e ci spaventa tutti quanti, ognuno può trovare un espediente per superarlo, perché quando... Eh, presi consapevolezza di questo, pur praticando da tanti anni con una mentalità eh, proiettata al benessere di tutto il mondo, eh, mi scontravo con eh, che il dolore era enorme. E provai tantissime tecniche e, e poi un giorno avevo tolto già tutto intorno a me, l'unica cosa che rimana, eh, rimaneva è praticare quella disciplina tutti i giorni, fatta bene e decisi eh, di smettere, perché eh, vivere l'infelicità per 10 è molto duro, come la felicità per dieci. Nel, naturalmente, Begiridio. perché il buddismo ti dà una grande opportunità di essere una persona profonda e non superficiale questa è, è la base di tutto e eh, dichiarai tutto questo anche alle organizzazioni ai miei responsabili che avrei fatto questo gesto proprio perché la l'infelicità mi, mi, mi distruggeva e così ho fatto quindi lei ha trovato una formula per essere felice e non infelice. Quindi superare um, la morte della, di sua moglie, quindi una figura molto importante, eh, molto probabilmente questa, diciamo, questa disciplina gli ha dato questo equilibrio. Ma il paradosso... Mi sbermetti, mi scusi, eh? ma mh, pur sapendo che lei faceva il parrucchiere, cioè fa il parrucchiere da tantissimi anni da quando era bambino ma eh, come faceva a fare tutte e due o ha dovuto rinunciare a un qualcosa allora il parrucchiere sicuramente eh, fa parte di un redaggio antico eh, di creatività essendo un curioso eh, avendo scoperto di essere un creativo dalla giovane età, mi sono direttato a, a migliorarmi in, in questi tantissimi anni, come percorsi che possono fare qualsiasi persona. Naturalmente un pizzico di spiritualità è fondamentale, perché non si può, non si può. uno deve avere fede come parola, fede qualsiasi che sia certo Ma la fede. fede abbraccia qualsiasi situazione no? certo, la fede sul lavoro certo. sul sentimento in questo caso anche su, sulla religione insomma la certo, fede no, no. è una bella parola eh, quindi quindi, eh, quindi eh, eh, l'atteggiamento di aver superato mh, brillantemente dopo qualche anno no, naturalmente è che un giorno mi sono alzato e ho detto perché non vedere la mia vita come un attore e allora la malattia ho girato il film di questa malattia non mi soffermavo nella sofferenza specifica ma mi, giorno dopo giorno mi scrivevo come se quel giorno diventasse l'ultimo giorno della mia vita nel senso e poi ci sono avuti tanti giorni nel senso non è che la malattia è stata distruttiva tutti insieme è stata molto graduale piano piano e noi esseri umani ci abituiamo anche a vivere una malattia, una persona invalida, eccetera. ultima esperienza, mia mamma dopo 40 anni ho potuto frequentarla per due anni e accompagnarla molto serenamente al suo destino. Con questo concludiamo, signor Callori. Grazie. È stato veramente, veramente specifico. Lei è... Ma ritorneremo sull'argomento perché ho molte altre domande da fare. Perfetto, grazie. Per momento... e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie signor Callori. Ciao.